Ehi hey boys, qui è FortusGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi su Fortnite ragazzi scopriremo i nuovi dinosauri, i Columbus che sono stati aggiunti di recente Faremo diversi esperimenti con loro, li porteremo un po' al limite quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto altrimenti di perdere tutti i prossimi video che arriveranno ma c'ho un annuncio importantissimo da farvi oggi ho finalmente aperto il mio secondo canale, Lucas Mele. Ebbene sì ragazzi, lo vociferavo in realtà da un bel po' di tempo e finalmente l'ho fatto È un canale piuttosto personale perché parlerò di argomenti di cui su YouTube qui non ho mai parlato Tra cui i miei studi, i miei investimenti in crypto, NFT's e simili, allenamenti in palestra Quindi se volete iscrivervi, link in descrizione Ma ora possiamo finalmente startare con il video Allora ragazzi, per vedere effettivamente se ciò che andremo a fare sarà possibile o uh no? Sono venuto un attimo al Daily Bugle per prendere un po' di cose, uh, tra cui armi, uh, scudi e cose di questo tipo Per poi raggiungere il nostro obiettivo che si trova tipo qua, più o meno, indicativamente parlando Quindi prenderemo un buon set, perché tanto qui al Daily Bugle ora possiamo, dato che tutta la gente sta a Pinacoli, palesemente E una volta fatto prenderemo i Spararagnatele, quindi faremo questo per ora Tanto più o meno so dove andare a cercare, teoricamente dovrebbe essere tipo qui sparare agnatele. Ok, siamo stati abbastanza fortunati, ma c'è un tizio? Ok, va bene, Però non farò ulteriori domande, credo che mi limiterò ad andarmene e a farti complimenti. Più o meno. Ok, ora andiamo dal nostro carissimo dinosauretto. Ok, lo sento. È vicinissimo. Sento un casino incredibile. Dovrebbe stare tipo da queste parti. Oddio, eccolo! L'abbiamo trovato, ragazzi. Ok. Beh, uh! che c'è gente vicino? Dite che sia meglio eliminarla? Non vorrei che ci desse fastidio mentre... Mamma mia, sei inquietante, caro mio. Che sta a fa'? Ah, sta assorbendo cose... Giusto, perché lui può assorbire gli oggetti che gli vengono dati o che comunque trova per strada Per darci altri oggetti, però in realtà ha assorbito... Ah no, ok, questo sta ancora qui, pensavo avesse assorbito questo per darci un medit Vabbè, eh, gg Man, possiamo anche cavalcarlo se non sbaglio? Eh sì, possiamo eh. Non credo ci porterà a spasso, però sì, possiamo saltare gli ingrop oh, Ora, st stiamo un attimo calmi, prima... Puoi fare anche questo, va bene, grazie Credo che ne approfitterò per eliminarlo Prima di fare altri espiramenti col dinosauro Ma giusto perché ho paura che faremo una brutta finaccia Se ci teniamo sta gente tipo qua eh, Poverino Non la vedo molto forte sta gente Quindi eh, Ok, è andata bene A posto, torniamo da lui Vai Columbus, Colombo Cristoforo Come ti chiami? È veramente carinissimo Lo chiamerò Johnny Oh, tra l'altro ci ha dato un altro shield keg Ottimo Ok, ne abbiamo due che è un ottimo da questo punto di vista. Uh, certo che stiamo pieni di gente in giro, eh. Vabbè. Voglio provare a dargli qualcosa di mio. Tipo che ne so. Uh, provare a dargli proprio questo, dai. Vediamo cosa fa. Vediamo se lo assorbe. Ok, l'ho assorbito. E ci dà qualcosa in cambio? N niente? Serio? Ah no. Ci ha dato qualcosa. Che cos'è? Ehm... Uh... Wow, una stinger. Vorrei vedere se in zona ci sono le bacche che si possono dare proprio al nostro carissimo Johnny per farlo, tipo, diventare nostro amico. Non so se ci aiuterà effettivamente, però voglio scoprirlo. Cioè, giochiamo un attimo con lui. Vediamo cosa, cosa ci porta a fare. Tra l'altro questo è un piccolo sito dove c'è questo coso. Cosa fa? Begin Scan? Utilizza questa trivella? Ah, e mi evidenzia... Tutta la roba che c'è sulla mappa, quanta roba c'è? Ah, mi porta lì il dinosauro e il nostro carissimo Johnny. Cavolo, è proprio sgravata come cosa. Ah, finalmente le abbiamo trovate. Ok, me le levo e me le metto al posto dell'assalto, dai. Credo sia, <ride> diciamo, non una cosa intelligentissima, però proviamo. Ok, riprendiamo le nostre ragnatele e torniamo da Johnny. Che dovrebbe essere tipo. Dov'è? Ah, ok, è, è lì. Diciamo che sì, effettivamente è piuttosto evidente. Vieni qui, prenditi qu queste bacche. Sono tutte tue Vai, prendi, mangia, dammi qualcosa di interessante O tipo diventa mio amico, non lo so, però fai in modo di Farle fruttare, ecco <ride> I frutti, le frutte, frutta Vabbè, avete capito uh, È diventato verde eh? Sono daltonico, ma sono piuttosto convinto che se, se, Lui, sì eh, Johnny, um, qualcosa di decente Per piacere, tra l'altro ridanno scudo Le sue bacche Nulla? Veramente Johnny? È così che ha intenzione di tradirmi? Mi stai tradendo, Johnny? Va bene. Ok, Johnny. Allora, passiamo all'ultimo esperimento che volevo fare con te. Però mi allontanerò, perché non so come puoi reagire. Ti sparerò. Riceve un solo danno? Siete seri? Wow, wow, wow, wow, wow. Uh, Johnny, possiamo parlarne? Johnny, possiamo parlarne? Non credo che Johnny ne vorrà parlare. Johnny, hai iniziato tu, eh. Hai iniziato tu, se posso dire. No, ragazzi. Io, io non vedo che... Diciamo, è eliminabile, non, non mi sembra avere una vita. Ok, um, a questo punto, manovra evasiva da Spider-Man. Cavolo, credo di star andando su dei nemici, di starlo buttandolo sui nemici, povero cristiano. Ok, mamma mia. Ok, no, ha cambiato direzione? Spero di sì, sinceramente. Sì, sì, c'è proprio un tizio che sta provando a spararlo, che sta a fa... Ah, che mi sta facendo cadere in realtà, ok. Ok è andata uh, Quasi quasi mi porto le sue chug splash E ce ne andiamo dai jump Ok allora Johnny è stato un piacere E non so se la safety eliminerà ma ho la vaga impressione di no Salutiamo Johnny ragazzi E noi continuiamo la nostra partita E quindi sì, non credo che questi dinosauri Questi colombos che abbiamo qui Si possano effettivamente eliminare Ah si sono presi un loot mm, Un approc qui vicino Lo vedo Fermati fermati perché Mamma mia, questo fucile è ingestibile, veramente ingestibile. Però come ce l'ho io le ragnatele credo ce l'abbia pure lui. Ok, è andata. Uh, credo che non cambierò il loot se non per gli spararagnatele. Che credo che ogni volta che si elimino un nemico vengono resettati tipo se 80. Non so perché. Con delle ragnatele nuove di zecca. È un peccato non usarle. Ah, una cesta proprio così? Eh? Lì si stanno fightando? Eh, lì sopra. Cavolo, ad arrivarci. Eh, ci sono. c'è un altro quello lo spararagnatele che mi sta seguendo. Ok, speriamo non si fermi per spararmi. Ciao. Se riesce a killarmi veramente chapeau Ok, non è riuscito Ciao Ok, è andata C'ho pure la corona Ah, un'idea C'è uno di quei tipo wabby disponibili qui sotto La zona mi dovrebbe essere tutta fatta sgamare insieme ai nemici Wow Ok, ok, stanno quei due che stanno fightando E poi c'è quello soprattutto Ok, va bene Forse muore di Tempesta, sapete? No ragazzi, muore per Tempesta non ci credo <ride> È veramente vinta così Che cosa, cringe E vabbè, GG, vittoria reale Tra l'altro la prima da quando è uscita Pinnacoli Pendenti quindi dopo questa bruttissima vittoria possiamo anche concludere qui il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E vi ricordo tra l'altro anche di iscrivervi al mio altro canale, Lucas Mele. Boys, per oggi è tutto, noi ci becchiamo alla prossima!